Grazie Presidente. Eh, torniamo oggi a occuparci di un intervento eh, in piano casa. La legge, ricordo, numero, numero 28 del 2009, approvata dalla Regione Lazio e poi modificata successivamente anche nel 2011. Come eh, già ho specificato nel mio intervento quando abbiamo mh, parlato eh, del, dell'immobile di Via Ticino, eh, ci troviamo di fronte agli interventi eh, di eh, demolizione e ricostruzione richiesti eh, al Comune di Roma in applicazione di questa legge, che quindi, ripeto e sottolineo, non è ovviamente una legge eh, del Comune, ma una legge che eh, è stata fatta dalla Regione nel 2009. Ora io ho letto attentamente la mozione che oggi ci viene presentata su Villa Paolina, un altro episodio importante del nostro eh, tessuto storico che rischia di essere sostituito da un edificio molto più grande perché ricordo che il piano casa prevede una premialità con aumento di cubature completamente avulso dal contesto circostante e dalla morfologia di quel e dalle tipologie di quel quartiere. Ci tengo però a precisare anche ai consiglieri di opposizione che presentano questo tipo di mozioni che dopo la modifica della legge sul piano casa intervenuta nel 2011 veniva data la possibilità al Comune di Roma entro il 31 gennaio del 2012 di individuare attraverso delle delibere gli ambiti e gli immobili nei quali Poter limitare o escludere gli interventi previsti dal capo secondo della legge Piano Casa. Il Comune allo scadere di questo tempo, quindi proprio il 30 gennaio del 2012, ha eh, emanato la delibera numero 9, che dà appunto limitazioni, specificazioni o esclusioni nell'applicazione di questa legge sui tessuti della nostra città. Ma io leggo il passaggio di quella delibera che riguarda il caso specifico e eh, che cita appunto eh, questo cioè che gli interventi del caposecondo si applicano ai beni inseriti nell'elaborato Carta della Qualità del piano regolatore vigente, previo parere conforme del competente ufficio capitolino che deve verificare l'effettivo permanere dell'esigenza di tutela imposta dal carattere storico, artistico, urbanistico e architettonico del bene. Il parere deve essere rilasciato entro il termine di 50 giorni dalla richiesta, decorso infruttuosamente il quale si intende favorevolmente reso. In quella delibera quindi, ed era quella la sede per limitare i danni che una legge scelerata come quella del piano casa poteva avere sulla nostra città, non si pensò di includere tra gli ambiti in cui appunto escludere questo tipo di interventi anche tessuti. Eh, T4, T5 e T6, ma si parlava esclusivamente dei tessuti T1, T2, T3 e eh, T10 oltre agli edifici e complessi eh, speciali. Perché ci tengo a sottolineare questo passaggio? Perché oggi noi ci troviamo un atto presentato dalle opposizioni che nel 2011 erano presenti in questo Consiglio e che all'epoca avrebbero effettivamente potuto limitare questi danni. Oggi siamo nel 2018, la legge del piano casa, come tutti sapete, è decaduta, è stata sostituita da una legge, quella che viene chiamata legge sulla rigenerazione urbana, su cui stiamo lavorando come comune e proprio per, come amministrazione per limitare i danni che anche questa legge potrebbe provocare su Roma. Noi ci troviamo comunque ad avere tra le mani eh, diciamo una serie di strumenti limitati per, per impedire e per ostacolare questo tipo di interventi. Tuttavia, eh, ricordo che. L'assessore Montuori e comunque l'amministrazione hanno già messo in piedi un tavolo di lavoro con il Ministero e con la sovrintendenza per far sì che questi interventi possano essere ostacolati. Ma ovviamente sappiamo tutti che il Comune di Roma non ha la possibilità di apporre un vincolo specifico sui singoli eh, immobili. Anche eh, l'introduzione dell'immobile diciamo, eh, del, in questo caso Villa Paolina ma come Villa Paolina ce ne sono molti altri all'interno della Carta per la Qualità questo lo dobbiamo dire apertamente se vogliamo essere chiari anche con i cittadini non potrà scongiurare il pericolo di demolizione di questo edificio quindi noi eh, diciamo che Stiamo lavorando nel perimetro delle nostre competenze e delle po nostre possibilità per poter evitare che queste cose diciamo eh, avvengano ma ecco eh, è anche eh, bisogna anche dire chiaramente ai cittadini che i, eh, i poteri e le competenze del comune sono limitate in questo caso perché quando invece erano state date al Comune queste possibilità purtroppo non sono state eh, sfruttate eh, al meglio eh, dico soltanto che eh, proprio per avvalorare quanto stavo dicendo poco fa e i comitati tra cui Salviamo Villa Paolina di cui alcune persone sono qui presenti in aula hanno eh, inviato anche all'assessorato una lettera in cui fanno riferimento all'istruttoria portata avanti dal sovrintendente Claudio Parisi Presicce che chiede appunto che vista la qualità architettonica dell'edificio, della sua posizione di quinta di delimitazione della piazza, della rilevanza del contesto urbano e in cui è parte significativa se ne richiede l'inserimento nell'elaborato G1 carta della qualità e noi in questa direzione ci stiamo muovendo, quindi voglio rassicurare sul fatto che tutto quello che è nelle nostre possibilità noi lo stiamo facendo, ma per chiarezza nei confronti di quest'Aula e nei confronti di cittadini che ci ascoltano devo anche ribadire che probabilmente anche con l'inserimento di questo edificio nella carta della qualità eh, non abbiamo la certezza che si possa scongiurare eh, l'intervento di demolizione e ricostruzione. Quindi dico che comunque quello che nelle nostre possibilità lo stiamo già portando avanti, pertanto l'atto presentato dall'opposizione mi sembra un atto anche un po' pretestuoso in questo contesto, perché sanno benissimo che il lavoro è in corso e che noi procederemo a, quanto, eh, a fare quanto eh, è nelle nostre possibilità. Siamo anche noi quindi d'accordo che l'intervento deve avvenire a livello più alto e su questo anche l'assessore Montori si sta muovendo su dei tavoli di lavoro eh, creati appositamente. Voglio anche dire che eh, questa situazione si ripeterà altre volte, quindi ritengo opportuno che un tema di questo genere, di una tale Complessità vada affrontato in senso generalizzato e non sul singolo episodio e sul singolo eh, edificio. C'è da fare un ragionamento globale perché, effettivamente, dall'applicazione di questa legge sul piano casa, noi potremmo vedere eh, trasformate grandi eh, fette, grandi zone de del nostro tessuto eh, storico. Quindi io eh, ovviamente come ho già fatto nelle eh, precedenti occasioni rinnovo la mia disponibilità anche a continuarne a parlare in sede di commissione urbanistica ma devo però respingere questa mozione perché la trovo eh, in questo contesto pretestuosa proprio perché l'amministrazione si sta già muovendo in questa direzione. Grazie.